Raccontateci brevemente cosa prevedete nel breve termine <ride> Tantissime iniziative, Valentina domani un webinar in compagnia di Stefano Fantoni Il 15 in compagnia di Gabriele Bellelli e così via, ne abbiamo tanti mm -hmm. Però faccio spo spoiler dai, spoiler, un'iniziativa sì. che potrebbe giungere alla terza edizione uh, Siamo fondamentalmente un po' eh, diciamo ansiosi di poterla lanciare eh, il 21 di novembre però dovrebbe partire la nostra terza iniziativa della Certificate Academy La Certificate Academy è eh, una, mh, un contest, chiamiamolo contest, dove la clientela indistinta eh, retail o professional si può cimentare con la negoziazione dei certificati Unicredit con denaro virtuale tutto questo sarà affiancato, eh, come nelle precedenti edizioni, dall'aiuto e il supporto di esperti di mercato come Pietro Di Lorenzo, che oltre al, a costruire il proprio portafoglio spiegheranno con dei webinar formativi quella che è l'idea e, e comunque le motivazioni che l'hanno portati a scegliere un prodotto, mm -hmm. un certificato piuttosto che un altro. Questa, diciamo, salvo imprevisti, appunto, dovrebbe partire, come dicevo, il 21 sì. di novembre. Quindi l'ho spoilerato un po' in anticipo, spero di non essermela tirata da sola. Insomma, sai che quando anticipi qualcosa, magari poi ci sono mille imprevisti. Però, insomma, come, come sai, come ben sai, eh, noi ci teniamo molto a portare avanti ehm, tante attività che siano a sostegno e a supporto della clientela e che comunque permettano di eh, compiere delle scelte consapevoli eh, con i prodotti finanziari quindi questa è una delle tante eh, noi ci teniamo molto, siamo contenti che partner come Pietro eh, abbiano preso ancora parte uh -huh. ehm, perché riteniamo ovviamente che insomma, i risparmi vanno protetti vanno protetti, si deve studiare molto, non si smette mai di farlo e quindi poter usare del denaro virtuale certo. insomma per imparare a negoziare un certificato certo. è sicuramente un plus. Eh sì ma grande simulazione esatto. per vedere poi ecco simulato quello che nella, nella realtà uh, accade o, o potrebbe accadere. Pietro a te le considerazioni finali? Ma no, eh, innanzitutto grazie e complimenti per questa iniziativa il trading è un mestiere difficile parliamoci uh -huh. francamente così come un investimento mostra empiricamente i tassi di successo degli investitori di retail che sono tendenzialmente bassi ma non bassi ad esempio come le start up perché sai quando tu inizi a fare una cosa come sai tante start up falliscono ma fa parte diciamo di un processo di crescita il vantaggio per tornare al punto del trading che a differenza degli altri mestieri prima di lanciarti nell'arena simulare cioè se tu per esempio vuoi fare una startup non è che puoi partire e dire se va male eh, ragazzi ho scherzato non finisce così non, non pago quello che devo pagare nel trading tendenzialmente puoi prima di entrare nell'arena simulare quella che è l'attività eh, chiaramente molto diversi in termini emotivi e quant'altro, però se tu non sei eh, proficuo nel virtuale certamente non mi lancerei nel mondo reale eh. e quindi uno dei vantaggi de di questo mestiere è che si può fare una fase, diciamo, preliminare di, come dire, di training prima di entrare in campo e questo certamente è qualcosa che si può fare col simulatore quindi secondo me è un'ottima iniziativa che ho volentieri appoggiato e alla quale partecipo con piacere ecco per trovare una metafora non so se è azzeccata o meno Pietro diciamo che mi ricorda un po' quando io facevo eh, le lezioni di guida quando avevo ancora il foglio rosa e avevo accanto l'istruttore con il freno eh, che poteva intervenire in qualsiasi momento quindi una simulazione di quello che poi sarebbe accaduto su strada e qui abbiamo appunto la simulazione l'azione virtuale eh, dell'investimento con il vostro supporto e il vostro consiglio naturalmente rispetto poi alle mosse future di chi si avventura in questo mondo. Sì, guarda, oserei dire che adesso siamo nel mondo digitale, io come te ho fatto questa vecchia cosa, però so che addirittura ci sono dei, dei simulatori digitali in cui simuli proprio di guidare l'auto. Mm -hmm. per... Prima di fare dei danni su strada, ecco. Esattamente, quindi noi <ride> l'abbiamo fatta con l'istruttore, con il doppio pedale, ai tempi, eh, penso sì, le nuove eh, generazioni sì. lo faranno. È vero, è vero, è eh, sì. Auto digitale, so virtuale. Nel metaverso e così. Però, eh, così no. diamo una mano anche a Zuckerberg. <ride> La esatto. risposta <ride> <Beh, ride> è beh, Però c'è da dire questo: aggiungo poi mi lascio. Mi raccomando, che quando si passa dal digitale, dal virtuale poi al comunque reale, c'è sempre l'aspetto emotivo che va a impattare. Quindi mm -hmm, insomma. Fate certo, certo. dei grandi training anche psicologici alla clientela sicuramente aiuta insomma e poi vedi appunto tutti abbiamo fatto delle lezioni di guida insomma mm -hmm. per poter iniziare quindi è, è uno strumento in più è uno strumento in più assolutamente sfruttatelo visto visto che c'è io ringrazio tantissimo pietro di lorenzo per aver partecipato a questa puntata di zoom certificates ma grazie mille a te è stato un piacere grazie e naturalmente al nostro riccardo falcolini ti aspetto la prossima settimana assolutamente valentina sempre un piacere anche da parte mia ringrazio ancora pietro insomma per essere stato dei nostri e grazie a tutti per averci seguito bene, allora si conclude qui questa puntata di Zoom Certificates che avete potuto eh, guardare live sul nostro canale, io vi ricordo naturalmente anche la disponibilità di rivederla on demand sul nostro sito www.lefonti.tv e poi naturalmente anche sul nostro canale YouTube, io vi ringrazio per l'attenzione e termina qui questa lunga mattinata di eh, Le Fonti TV, naturalmente ecco l'appuntamento è oggi pomeriggio con tutta eh, la programmazione e poi venerdì anche con la, la ripresa delle nostre dirette.